Workflow management system, uh, gestione di flusso dei dati, gestioni, sistemi di uh, gestione della comunicazione, repository online, cloud, dischi virtuali, e poi sistemi di gestione del progetto, e poi piattaforme per lo scambio di dati. Eh, il web 2.0 l'aveva promesso all'inizio degli anni 2000, l'aggiunta eh, di un pilastro in più a quello del web 1.0. Eh, Quest'ultimo, il 1.0, era eh, l'accesso all'informazione, la disponibilità di informazione, l'orario dell'autobus, il prezzo di un oggetto. Il 2.0 introduce l'interazione, l'utente modifica il sistema inserendo dati, diventa autore. Uh, anche i paradigmi classici della, della comunicazione vengono stravolti, non c'è più one on one, one on many, ma c'è many to many, eh, tutti a uh, modificare sistemi, esistono contenuti, oggetti, immagini, testi, meme, eh, la cui prima, il cui primo vagito, la cui prima occorrenza nel web ormai non è più rintracciabile, non si sa più chi li ha postati per primi, da che parte sono entrati nella rete. Eh, i sistemi informatici si stanno evolvendo con la velocità che tutte, tutti noi testimoniamo e le persone per eh, discutere insieme ecco, delle possibilità di eh, reintegrare e non dimenticarci della persona eh, nella ondata travolgente di change che il digitale comporta nelle organizzazioni, e nella vita lavorativa, ma anche nella vita non lavorativa, ormai di tutti noi come la pandemia ha potentemente scatenato e detonato, eh, abbiamo invitato eh, chi eh, si occupa di cambiamento eh, da sempre, eh, quindi Asso Change, nella persona di Moira Masper, la Presidente di Daniel Cantore, Vicepresidente di questa compagine nazionale che ha costruito sul campo eh, un'autorevolezza sulle dinamiche di cambiamento che eh, per la stragran maggior parte, soprattutto in questi ultimi anni, sono dinamiche di cambiamento tecnologico e eh, per la stragrande maggior parte, così non spero di non spoilerare, metodologie e sistemi di categorie che Associate ha faticosamente sviluppato negli anni: eh, individuano nella gestione delle persone, della loro motivazione, della loro eh, inclusione in queste dinamiche di cambiamento, uno dei principali motivi di successo o di insuccesso di questi processi di cambiamento. Quindi, eh, con tanti associazioni, membri di AssoChange e nella persona di Gabriele Provana Head of ICP Infrastructure Operations and Delivery quindi un big fish della situazione eh, che così come, così come questo ti sono titolo eh, non, insomma non voglio mettere in difficoltà generando aspettative, vi racconto che cosa ci stavamo dicendo eh, non un secondo fa verso la, la fine del contributo del professor Mangiatore